Ciao Antonio. Ciao Arturo, come stai? Allora anche quest'anno ci ritroviamo a raccogliere le firme come ormai. Eh, ma l'anno scorso non l'abbiamo fatto eh, Due anni fa sì, tre anni fa sì. <ride> eh quindi era passato un bel po' di tempo. Eh, Eravamo dimenticati <ride> dei banchetti, li abbiamo riscoperti. Dai. Solo che questa volta Comunque, raccogliere le firme è stato veramente meraviglioso. Però Lo è bellissimo vedere le persone che vengono qui sì, a fare sì, la sì. fila. A me mi hanno entusiasmato tanto. No, veramente, abbiamo ricevuto sì. molto complimenti. Sì, cioè, hanno mitigato un po' la nostra fatica sì, sì. di questi anni. Ci hanno ripagato con delle belle parole. La nostra sì. fatica è stata ripagata molto bene. Un grazie agli italiani che forse sì. cambiano. Forse. forse. Cambiano vediamo lì i nostri banchettari in azione